Sì, abbiamo, accogliamo oggi la seconda conferenza di velocità. È evidente che il tema che stiamo trattando è quello del bike sharing ed è un tema caro a moltissime città europee e alla città di Roma. Andiamo a confrontarci con città nelle quali questo fenomeno è già presente da anni, cerchiamo di introdurre le buone pratiche, abbiamo peraltro approvato adesso il PRIP che è il piano di riorganizzazione degli impianti pubblicitari che servirà proprio per dare nuova linfa al bike sharing, parliamo di bike sharing a flusso libero per portarlo anche nelle periferie di Roma e parliamo chiaramente di un cambiamento culturale che consenta ai città di iniziare a considerare la bicicletta un vero e proprio mezzo di, di spostamento. Chiaramente tutto questo accompagnato da piste e corsie ciclabili per facilitare questi spostamenti.